Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su S. No, NS e S, ok. Allora, la scorsa volta abbiamo fatto Excite Bike, giusto? Sì, ora facciamo Ice Climbers. Sì, perché questi due giochi sono di avventura, ok. Sì. Allora, due giocatori. Un sì, di pausa. Quanto sei pesante, allora. Tu sei pesante! Scala montagne impervie, evita voragini di ghiaccio e affronta anche in compagnia di un amico, le strane creature delle nevi che compaiono in questo classico Ness. usa il martello per colpire blocchi di ghiaccio e difenderti dai nemici, mentre tenti di raggiungere la cima della montagna. Supera gli otto, gli otto piani per accedere al livello bonus, in cui dovrai affrontare più verdura. Sì, affrontare più verdura possibile. E poi farti dare un A passaggio A ferrare ah. ah. Secondo te La verdura sulle montagne ovviamente una. E farti mia dare mia un passaggio mia. al tuo amico Condor Che non si sa che cos'è Nella modalità multigiocatore Il Condor è un uccello Potrai collaborare con un altro giocatore per raggiungere la vetta Oppure sfidarlo in velocità Cosa che non accadrà perché siamo scarsi entrambi Quindi no, let's go sì, sì, sì. Two players Ok let's do it ci ha rubato una melanzana oh no dobbiamo recuperare la melanzana ok allora i comandi per questo gioco sono tanto sbagliati perché tu non puoi non puoi saltare in volo cioè non puoi capire non puoi muoverti in volo soltanto di pochissimo ecco vedi e lì sono sì, morto, bravo. Ah, è un uccello, pensavo che eri tu. <ride> ah, ecco mi sono qui. Sì, abbiamo la stessa parte di colori. mi ti prego. Non è una sfida di velocità come abbiamo già preannunciato. Marco! Ecco! Ah, ti posso teletrasportare! Ah, sei morto! Ah. Ecco, mi hai fatto finire le vite perché non ti aspetto. che il bonus stage è una cosa tipo infattibile per qualche strano motivo tanto non fa niente se il condor non vi aiuta parla per te il bonus è infattibile ma no, un attimo ma come ti devo fare Ah po boh, non ti ho mica detto che infatti Ma no, Non è il nostro amico, lui sta cercando di rubarmi le melanzane. No. Ok, hai messo pausa? Wow, si prego. Finisci con quel rumore, <ride> ma ci sarò solo io. Si, si prego. Che muove per sua prima vita sono morto solo perché non mi aspettavi. se mi avessi aspettato io ce l'avrei pure fatto <ride> se tu fossi stato più veloce ti avrei Sì, ma se io non ci ho mai giocato, ho mai, ho giocato ma ho sei morto ormai è andata non si piange sul, sul sangue versato Bene che loro fanno testate ai blocchi. Non è vero, stiamo martellando. A me non sembra, a me sembra che, che prima salti e poi. E poi cadi col martello. Per questo ti sembra che, che fai così. Vabbè, come vi ho detto già non serve il condor. Dai. Fatti colpire, bravo. Un bravo vampiro. Il bello è che se venite, colp se venite colpiti da una stalattite vi congelate completamente. Diventate un pupazzo di nero. Ok, e finito. Anche, anche se venite colpiti da un, da un uccello, diventate un pupazzo di nero. Si. Sì. questo è lo schermo di Dante. che nero. Non chiedete il motivo. Ok. Perché? Mi abbiamo detto di non chiedere il motivo. Il motivo? Il motivo. motivo. Ho vinto io. Fine. Quindi che facciamo? Ci proviamo? No. Finiamo il video. Ma perché no? Aspetta. Allora facciamo allora l'ultimo livello. Perché? Beh, vabbè, lascia stare. Comunque. Ho fermato parte, la musica! Eh, siamo partiti al terzo livello. Infatti qua non serve, ci cioè abbiamo già tutti i livelli sbloccati. Non abbiamo avuto la stessa idea. Ok, ho aperto il passaggio. Cos'è Undertale? Wow, ma che solita pirulano. Sì. Non stiamo a fare fitness qui. Qui dobbiamo ingrassare. Siamo morti insieme. Wow. Huh? Prima mi hai ucciso e poi sei morto. Io? Sì. Prima prima, prima, prima prima, mi hai ucciso e poi sei morto Oddio, ecco No Suicidati, tanto mi rimane vale solo una vita E allora? E allora, suicidati Ok Ah. Non sei manco suicidato? No, stavo cercando di salire Ah, ok Non sei manco suicidato? Allora sei morto Vabbè, come questi erano gli sclimbers non abbiamo nemmeno vita, sai cosa Va bene, quindi niente. Ah, possiamo... Facciamo un ultimo livello, proviamoci. È il livello 30. Ah, un attimo. 32, 32 livelli. Sì. E chi è che se li devi fare tutti? Gli speedrunner. Sono quelle nuvole. si sì, ma io non riesco a salire su queste piattaforme. Perché hanno un hitbox così? Sono già morto. Oh. Ma perché cambia comandi? Che problema hanno? Guarda, io vado a sinistra e quello vivo va a destra. Guarda. Stai tenendo il gioco dritto. Ok. Non riesco. Perché sei stupido? no non si può fare, che cacchio è devi cercare di salire su quella curva. Ma non si può, se io vado a sinistra quello va a destra e viceversa vai sali ma è vero si inverte no, bravo, bravo il busto, grazie Ouch. Ghiao! Ah! Ghiao! Ghiao! Ghiao! Ghiao! vai vai Ghiao! Ghiao! Ghiao! Ghiao! Tempismo! Ghiao! Ghiao! Io, cioè, io corro e salto, quale tempismo! Ti ha sigillato il tizio! Guarda! Non riesco a andare avanti! Suicidati! Bravo! E questo era Ice climbers, finalmente. Sì, dobbiamo chiudere ancora. Vabbè. Ops. <ride> Vabbè. Questo era Ice climbers la prossima volta faremo ok Ice so, ok. Bello. Va bene, alla eh. prossima. Ciao. Ciao.